Come risolvere i problemi disconnesso dai server di Rust andiamo un attimo sulla proprietà di Rust sui file locali di Rust entriamo in questa um, cartella questa cartella andiamo nella cartella easy anti cheat e in questo caso visto che a me l'easy anti cheat non si apre ma si a voi si apre c'è una riparazione da fare, quindi voi cliccate su quella riparazione se in questo caso non dovesse andare easy-anticidi, c'è un altro metodo per risolvere questi problemi della disconnessione dai server di Rust andiamo un attimo sulle impostazioni rete e internet, andiamo su mostra altre opzioni di schede, quindi più schede di rete sulla nostra scheda di rete fate disabilitare la scheda di rete e mi raccomando riavviare il PC ragazzi Dopo che si è riabilitata così la connessione, riavviate il PC e riaprite Rust. Quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial. E lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!